Ciao ragazzi, eccoci ancora insieme per una nuova lezione Allora, continuo con le richieste Come avevo detto negli ultimi video Nella pagina del mio sito www.igorsed.com Nella sezione video lezioni. lezioni eh, Potete fare tutte le vostre richieste Commenti, critiche e quant'altro Oggi vado a rispondere Perdonatemi ma do la precedenza alle donne eh, Elisa Altro bel nome eh, Che mi chiede questo mi allaccio alla richiesta dello studio degli arpeggi. Andate a vedere se mai ultime, nelle ultime lezioni ho parlato di arpeggi, eccetera, eccetera, chiedendosi se per favore potresti fare una lezione sullo studio con criterio delle scale, soprattutto su più ottave. Grazie Elisa. Eh, allora, io approfitto di questa richiesta di Elisa, anche se comunque io non ho parlato tantissimo di scale. Scusate, eh, soprattutto eh, lo scorso anno, e soprattutto nel mio libro, che poi mh, non è proprio un libro, ma è eh, un libro più 30 video allegati, che è il mio corso di armonia applicata. Ne ho parlato tantissimo lì, eh, quindi per tutto il discorso di come si costruisce una scala, eccetera eccetera, vi rimando magari a quel libro, visto che eh, lo sto dando a prezzi proprio da, da, da, da, da favore, eh, e niente, quindi passo direttamente eh, al, al come studiare le scale e poi a, com a come metterle in pratica, che secondo me è sempre la cosa più importante, quindi dividerò questo argomento in due lezioni. Oggi parliamo di come studiare le scale, quindi partendo dal presupposto che sappiamo come si costruisce, eh, ovviamente non vi sto a dire che la scala madre per eccellenza è la scala maggiore, quindi parliamo di scala maggiore, deve essere, eh, la dobbiamo conoscere veramente come eh, l'ABC, eh, se ci pensate qualsiasi cosa eh, musicale ora magari qualsiasi cosa è un po' sbagliato però proviene da una scala eh, quindi gli accordi, le melodie eh, e quant'altro anche se prendiamo un arpeggio eh, deriva comunque da una scala detto questo, come studiarle? io ho molti, molti metodi di studio che ho seguito negli anni, che seguo tuttora perché mica sono eh, arrivato, ci mancherebbe altro eh, i miei Esercizi preferiti sono quelli che vi farò vedere in questa lezione. Allora, intanto io sono abituato a studiare le scale eh, in almeno due barra tre diteggiature diverse. Questo mi serve a avere una libertà. Poi, quando le vado a eh, diciamo mescolare queste tre diteggiature, due che siano, per avere una libertà totale su tutta la tastiera cioè se io parlo di fa diesis maggiore eh, o si maggiore o re maggiore mi cambia poco perché ho studiato in tutte le tonalità appunto quindi non mi sono limitato come purtroppo spesso vedo su internet al do maggiore al sol maggiore no ma le studio tutte piano piano quindi mi prendo tot tempo sulla tonalità di do poi tot tempo per quinte, quindi di sol, poi di re, poi di la, eccetera, eccetera detto questo per la scala maggiore io fondamentalmente utilizzo tre diteggiature che le chiamo con il nome del dito con cui inizio Allora, facciamo un esempio in A maggiore sappiamo che l'A maggiore è formato dalla tonica la, la seconda maggiore, si sì, naturale terza maggiore do diesis, quarta giusta re naturale, quinta giusta mi naturale, sesta maggiore fa diesis, settima maggiore sol diesis. Queste sono le sette scale e lo, la l'ottava le sette note, quindi otto della scala di la, ok? Eh, la prima diteggiatura cioè quella che io personalmente uso di più è quella del dito indice, quindi primo dito. Eh, perché in musica noi bassisti parliamo di primo dito eh, pensando al dito indice, che pollice, se ci pensate bene, eh, no, non lo usiamo per, per premere i tasti. Quindi primo dito, indice, secondo, medio, terzo, anulare, quarto, minimo. Partendo dal primo dito, quindi dito indice, io faccio questo partiamo da A sul quinto tasto del Mi faccio la il Si lo prendo con il medio quindi secondo dito quindi un po' di allargamento, di stretching la terza maggiore il Do lo prendo con il mignolo portanto, come sempre, scaricate il PDF allegato cambio corda e faccio la stessa cosa, quindi indice, il Re medio il. Mignolo fa diesis la sesta maggiore, indice la settima maggiore. E poi con il medio sono sull'ottava quindi viene questo. Seconda possibilità: il dito medio. Quindi secondo dito, torna che bene. Che è forse la, la diteggiatura, diciamo, più utilizzata. In in assoluto che è questa ovvero parto col secondo dito la, quarto dito si sì. primo dito cambio corda, prendo la terza maggiore do diesis, secondo dito la quarta giusta re. quarto dito la quinta mi poi cambio ancora corda vado sulla sesta maggiore fa diesis col primo dito terzo dito prendo la settima maggiore, sol diesis Quarto dito, mignolo, prendo l'ottava Ultima diteggiatura, forse la meno usata in assoluto eh, da noi bassisti, forse dico, è quella del quarto dito eh, Parto col mignolo, quindi ancora quinto tasto, e cambio subito corda con l'indice col primo dito prendo la seconda maggiore quindi la si con l'anulare terzo dito do diesis col quarto dito il re cambio ancora corda e prendo con l'indice primo dito il mi ancora anulare eh, la sesta maggiore fa diesis cambio ancora corda quindi questo si svolge, si svolge su quattro corde faccio indice, primo dito la settima maggiore e secondo dito medio l'ottava quindi la, vedrebbe questo queste sono le tre diteggiature che io utilizzo per la scala maggiore cosa succede? succede che se io me le studio eh, per bene, con calma, una alla volta quindi parto con quella dell'indice e me le studio in pattern ad esempio quindi per terze per quarte eh, gruppi di quattro eccetera eccetera una volta fatto su tutte e tre le diteggiature, inizio a, a mischiarle. Metto una base, o anche senza, di, di la maggiore, un bel tappetone, boom, che va, e inizio a suonare, diciamo a caso, ma più che a caso vado a suonare tutte le note della scala eh, mischiando le tre diteggiature. Quindi parto ad esempio con quella del mignolo, facciamo conto, scendo con quella del medio, quindi sono qui, mi riallaccio, diciamo, quella del secondo dito. Poi parto con quella del primo, invece di andare sulla corda di Re proseguo in qua e qui prendo ancora quella del primo. Questo vi permette piano piano, senza nemmeno guardare la tastiera, di suonare la scala con la massima libertà. Questo non è una dimostrazione che io sono bravo, voglio far vedere, è per farvi capire come lo studio con criterio serve poi avere una certa padronanza e libertà eh, su, su, tutta, su tutto il range dello strumento. Quindi pensate a un pianista che conosce, a parte che il pianoforte è molto ripetitivo, quindi un paragone un po' però pensate se non conoscesse tutto il suo strumento, cioè non avrebbe quella possibilità di estensione dai bassi agli alti del pianoforte, sarebbe molto limitato, ora magari ho fatto un esempio sbagliato, ma concedetemi. Eh, quindi fondamentale, secondo me, è avere un, una mappa mentale senza pensare a... Eh, io non mi ricordo neanche come si chiamano quelle cose da chitarristi, che, eh, studiano una scala in un modo e poi la traspongono eh, sulle altre tonalità. Io non penso mai a, alla geometria dello strumento, penso a intervalli, eh, posizioni, eh, note e gradi della scala. Quindi, detto questo, una volta fatto tutto questo, <ride> questo tipo di studio, cosa succede? Succede che la scala si può sviluppare su più ottave quindi due ottave nel caso di, di la da, sarebbe da questo la a questo quindi tonica ottava, quindicesima, quindicesima non altro che due ottave sopra per arrivare da qui a qui. Ho diverse possibilità. Andiamo a vedere. Quindi parto magari con con la mia preferita, primo dito. E torno indietro. Altrimenti posso farla così. Posso farla così. sono arrivato è eh, comunque se, se ci pensate bene un mischiare le carte perché a volte prendo una, una porzione della disteggiatura del primo dito a volte la seconda a volte la quarta e arrivo alla, alla quindicesima importante è sempre anche farle discendenti perché ho trovato degli alunni che facevano le scale perfettamente in senso ascendente quando poi tornavano indietro si, si perdevano come ho fatto io ora vedete salgo in un modo, scendo in un altro eccetera eccetera andiamo un attimo avanti se non ce la faccio a dirvi i miei esercizi preferiti eh, e parliamo di tonalità allora eh, lasciamo stare ora il la maggiore e partiamo da eh, da studiare le scale qui ci sono infinite possibilità ovviamente vi dico una di queste è quella di eh, mettere una base che vi fornisco io che vi potete fare facilmente con un programma come logic eccetera dove si, si crea una progressione di accordi per quinte. Cosa vuol dire? Parto dal do maggiore, sappiamo che la quinta di do è il circolo delle quinte fondamentalmente, la quinta di do è sol, quindi nel sol avrò un diesis, poi vado sul re, due diesis, su la, tre diesis, eccetera. Poi posso anche giocare un po' e quando arrivo al, al do diesis, Andare in, in la bemolle, così, per eh, anche per semplificarmi un po' la vita, altrimenti il sol diesis maggiore diventerebbe una <ride> da pazzi. Quindi la successione di accordi di questa base è do, sol, due accordi per battuta. Quindi ogni accordo vale due quarti. Do, sol, re, la, mi, si, fa diesis, do diesis. Proseguo con la bemolle, mi bemolle, si bemolle, fa, do, è finito. Quindi ho fatto tutte le 12 eh, le note possibili, quindi gli accordi eh, possibili nella successione per quinte. Metto la base e cosa, fa, cosa succede in questo esercizio? Suono 4 note di ogni scala senza partire per forza dalla tonica, ovvero... Mi avvicino, eh, parto da Do, poi ho Sol maggiore, quindi in questo caso la nota più vicina può essere il Mi, che fa parte di Sol maggiore, o il Fa diesis anche, che è la settima di Sol maggiore. Probabilmente suonerà male, suonerà strano al nostro orecchio partire da una sesta, da una settima. Ma siamo a fare gli esercizi. Quindi importante è importante prendere una nota che fa parte dell della scala dell'accordo successivo. Andiamo a sentire che con le parole è peggio che con l'esempio. Allora, vediamo. Do. ho fatto? Eh, sentite come suona male? <ride> Più o meno una cosa del genere, sono partito da Do, fatto quattro note di Do, Do, Si, Mi, Fa, poi il secondo accordo abbiamo detto che era Sol maggiore, quindi ho preso la settima, come dicevo prima. Posso andare su una tonica, un po' me lo ricordo, ma più o meno. Poi dopo il Sol o il Do, quindi posso prendere sono in Si, posso prendere o La, o rimanere in Si, o il Do diesis, sono le tre note più vicine al Re, e così via. Eh, potete rallentarla ovviamente all'inizio, perché non è semplice pensare. Cercate sempre di pensare a cosa viene dopo. So che non è facile, però con un po' di, di allenamento, eh, oppure per Toni, invece che per quinte, eh, partiamo da Mi, ad esempio, mi sembra avevo preparato la base da Mi, sì. e quindi per Toni sarebbe Mi, parlo sempre di accordi maggiori eh, in questa lezione. Mi fa diesis sol diesis la diesis do chiamiamolo re e li sono mi quindi poi posso fare un semitono ad esempio perché se no tornerei in fa diesis e ripartirebbe tutto e va benissimo anche in quel modo oppure andare in fa farmi fa sol la si do diesis re diesis e... Pure do re bemolle, mi bemolle e ritorno in fa ancora e mettiamo la base e facciamo lo stesso ragionamento di prima quindi quattro note, quattro note per accordo quattro note della scala di ogni accordo quindi due accordi per battuta mamma mia mi sto intrecciando da solo, proviamoci parto dal mi Quindi mi fa diesis, sol diesis, la diesis, do, re, mi, proprio sparso di un semitono e quindi ho tutta un'altra serie di accordi. Fa, sol, la, si, re bemolle o do diesis, chiamatelo come lo volete, mi bemolle fa. Ultimo esercizio di oggi. Eh, vediamo quanti minuti sono di lezione, troppi, vado veloce. Eh, ovviamente questi esercizi li potete fare per quarte, eh, eccetera, eccetera. Uh, volevo farvi vedere prendiamo il mi siamo Mi. un altro esercizio carino che a me mi ha stravolto la vita perché ci diventavo un po' scemo è quello di fare la scala su una corda sola poi su due, poi su tre, poi su quattro vi spiego parto dal mi e dico, faccio tutta la scala di mi sulla corda di mi appunto bel gioco di parole quindi vado Mi, qui bisogna pensare a la struttura, tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono, tono, che ho detto? <ride> sì, boh, quindi parto dal Mi la faccio tutta su una corda, eh, fino ad arrivare all'ultima nota disponibile che ho sulla corda di Mi, della scala di Mi appunto che è un Si, altrimenti qui avrei Do naturale non fa parte di Mi. Quindi torno indietro. Questo è su una corda, quindi si può fare in Fa, eccetera eccetera. Su due corde l'idea è quella di eh, partire sempre dal Mi della corda di Mi appunto e la prima nota disponibile della scala di mi che ho sulla corda di la è per l'appunto un la, quindi la quarta e proseguo sulla corda di la eh, suonando la, la, la scala di mi Quindi, mi fa diesis, sol diesis, la continuo, si, do diesis, e diesis, mi, fa diesis e arrivo al mi che è l'ultima nota disponibile della corda di la e torno indietro. Oppure su tre, quindi il ragionamento è identico, la prima nota che trovo disponibile sulla corda di re, da lì proseguo con, le, con la scala di mi, quindi un re diesis quindi il primo tasto della corda di re è la prima nota che fa parte di mi ok? quindi viene questo eh scusate arrivo a là, non ho più note disponibili torno indietro oppure su 4, poi concludo eh, mi, sol, mi fa diesis sol diesis la si do diesis re diesis mi fa diesis sol diesis la prima nota della scala di Mi che ho a disposizione sulla corda di Sol. Da qui proseguo. E arrivo a re diesis mio caso il ventesimo tasto e torno indietro provo a farlo in fa ad esempio questo è un ottimo esercizio vi, vi, vi fa eh, vi costringe a lavorare mentalmente per eh, appunto per suonare le note giuste pensando non a schemi a geometria ma a, appunto a intervalli a gradi eccetera eccetera allora mi fermo qui questa prima parte dello studio delle scale come dicevo prima potete farla per quarte invece di due accordi per battuta un accordo per battuta quindi one two 3, 4, poi fa maggiore, 2, 3, 4, si bemolle, e suonarci le scale, quindi mi, e do, scusate. Poi fa maggiore, poi si bemolle, mi bemolle, eccetera, eccetera. Nella, pross nella prossima puntata, nella seconda parte del questo studio, di questo discorso sulle scale, si va a vedere come utilizzarle, perché le studiamo, perché facciamo tutti questi esercizi, e lo vedremo eh, con delle basi, con degli de, de, de, de, esercizi carini, eh, ma tutto questo nella prossima puntata, vi aspetto, continuate con le richieste, grazie, alla prossima!